Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi si ritorna in casa, si ritorna al palazzetto dello sport di Baricella per assistere a quella che sarà la venticinquesima giornata del campionato di Serie B di Futsal, nonché penultima giornata. Ed inoltre, questa sarà l'ultima partita casalinga dell'anno per il Balsa. Affronteranno i Bordighera l'andata finì 6 a 3 per il Balsa. L'andata andata con una trasferta lunghissima, ben 8 ore di viaggio. Comunque la partita fu abbastanza complicata. Quindi vediamo se oggi, ragazzi, di Andrej sottovaluteranno o meno la partita. Andiamo in macchina e sentiamo come sempre le vostre domande. Eccoci quindi diretti verso il palazzetto dello Sport di Baricella. Adesso, come sempre, leggeremo le vostre domande. Vediamo Fabio cosa ci risponde? Iniziamo a leggere il primo commento di Marco Yuculano che dice: Ciao ragazzi, voglio innanzitutto complimentarmi con ognuno di voi per i contenuti che riuscite a realizzare. Ma soprattutto perché nei vostri video traspare tanta genialità ed educazione, cosa assolutamente non scontata. Poi volevo chiedere a Fabio come si trova nella gestione del fiato e se ha incontrato qualche difficoltà rispetto al calcio a 11. Ancora bravissimi e continuate così. Eh, diciamo che è più facile, secondo me, rispetto al calcio a 11 a livello di fiato: cioè, nel senso che si corre meno chilometri. Quindi, a livello di fiato, non mi sono trovato in difficoltà particolare col calcio a 5. Come ho già detto altre volte, ho trovato più difficoltà invece, soprattutto inizialmente, più sulla forza, sui quadri precipiti o comunque nei cambi di direzione che si fanno molto spesso nel calcio a 5 quindi magari più fatica da quel punto di vista ma non a livello di fiato. Comunque Marco ti ringraziamo per i complimenti. Grazie Marco. Andiamo adesso con la domanda da parte di Manuel Quintini che dice Calaia era la stella della squadra e faceva la differenza da quando non c'è più lui il Balsa gioca più da squadra mentre prima si cercava la giocata del singolo secondo voi questa situazione ha caricato responsabilità e aiutato alcuni giocatori come Fabio ad acquistare personalità? Beh questa domanda è difficile perché secondo me Calaia non anteponeva se stesso alla squadra, ha sempre giocato di squadra è sempre stato collaborativo con tutti però è normale Male che essendoci un giocatore importante in meno carica di responsabilità gli altri compreso me ho avuto più possibilità di giocare è stato un vantaggio però a livello di squadra ovviamente è stata una perdita importantissima e ci cioè ha danneggiato da un certo punto di vista andiamo ancora alla domanda da parte di Davide Feneri che dice troppo simpa Francesco ah, come fai ad essere così imperturbabile Fabio? Non lo so, sono abituato così. Il mio carattere, eh, non so cosa dire. Cosa vuol dire imperturbabile? Perché niente mi turba. Andiamo con la domanda da parte di Tassi: Qualcuno di voi tre ha mai fatto un provino nei pressi di Imola? PS Uomo Parlantina è un grande Uomo Parlantina. Grazie, Tassi, per i complimenti. Fiero di essere Uomo Parlantina. Sì, io ho fatto il provino di Molese sia per il calcio a 5 sia per il calcio a 11. Entrambi, comunque, parecchi anni fa, Stavo ancora nelle Tusca. Sì, entrambi sono andati bene. Nel calcio a 5, diciamo che è stata la mia scelta, il fatto di restare a calcio a 11. Mentre nel provino del calcio a 11 c'erano problemi di trasporto, per cui non ci sono Potuto andare. Alla fine anch'io in realtà Imola ci dovevo giocare. Era se non sbaglio la stagione 2020, una cosa simile. Mi ricordo che ho andato anche a parlare con la società. Non avevo neanche fatto il provino perché ho visto una partita e basta. Non ci sono andato per motivi logistici anche lì per il trasporto, era abbastanza complicato. Andiamo con la domanda da parte di Mirko Tommasi che dice: Ciao Fabio, anch'io gioco a Fuzza a Pisa, cosa consiglieresti ad un ragazzo che ha la tua età circa per arrivare ad alti livelli? Un saluto e complimenti a tutti per la serie. Grazie Mirko. Beh, non so se sono la persona più a cui chiederlo. Anch'io vorrei dei consigli <ride> per arrivare in alto. Comunque. Penso alla fine sia sempre dedizione, allenamento, mm. al solito allenarsi duramente e concentrazione sono cose magari che si dicono sempre però è realmente così penso che l'aspetto mentale sia la parte più importante non solo nel calcio 5 ma in qualunque sport Eccoci quindi arrivati al Palazzetto dello Sport di Baricella. Ora, come sempre, usciamo dalla macchina e diamo mettere a posto l'attrezzatura, interviste. E poi, dentro con la partita, Balza Bordighera. Eccoci quindi nello sparitato. Insieme a Fabio. A breve ci sarà Balza Bordighera. È una partita sulla carta facile, però comunque l'andata abbiamo visto un match abbastanza difficile. Sì, nessuna partita è facile, poi a maggior ragione a fine campionato, quando possono mancare magari gli stimoli. Sicuramente c'è da stare concentrati ad ogni partita, sono tutte difficili, dobbiamo stare concentrati anche oggi e puntare a vincere. Magari ricordando anche la partita dell'andata, la trasferta lunga, poi te non hai giocato neanche moltissimo. Abbiamo visto in Invece l'ultima partita come si è cambiato il tuo rendimento e magari anche in generale il tuo minutaggio? Come ti senti ad arrivare a questa partita e cosa è cambiato rispetto all'andata? Sicuramente rispetto all'andata sono molto più fiducioso, sono più a miaggio in campo. Sì, sono anche riuscito a prendere più minutaggio anche per le diverse assenze. È una situazione completamente diversa rispetto all'andata e quindi spero di fare meglio con il più minutaggio, magari di riuscire a fare gol e di aiutare la squadra. Oggi tra l'altro arriva questo match con anche buoni numeri. Tre gol e un assist nelle ultime quattro partite sono numeri sicuramente stimolanti, ma devi dimostrare ancora una volta di essere insaziabile, no? <ride> Beh sì, ci provo Comunque non voglio essere ossessionato dal gol Voglio aiutare la squadra Poi sì, se viene sono felice, sì Noi adesso andiamo a sentire le domande da parte di Antimo E poi andiamo in campo Eccoci Fabio, con le mie domande e con le mie considerazioni Sì, come dicevi tu Magari oggi diventa anche difficile trovare quelle motivazioni giuste Però tu hai la motivazione tua Sì, vabbè, la mia motivazione ovviamente è sempre quella di Continuare a crescere, a fare sempre meglio Anche in vista del prossimo anno Quindi diciamo di mio ho già le mie motivazioni Visto anche la squadra comunque motivata Le scorse partite Nonostante gli stimoli a livelli di classifica non siano tanti E quindi sono felice di questo che vedo tutti concentrati entrati sia che le partite. Tra l'altro c'è da ricordare che qualora il balza riuscisse ad ottenere anche solo un punto riuscirebbe a ipotecare il discorso ottavo posto che è comunque un discorso importante si raggiungerebbero i 30 punti che comunque può rappresentare l'obiettivo finale. Considerato anche che quando sei arrivato tu a dicembre al balza la formazione di mister Veli Mirandrec aveva solamente 4 punti in classifica ed era penultimo. Poi dopo te Ferrante, Calaia, il ritorno di Toschi avete dato comunque un grosso incentivo insieme anche al Caimano. Sì a livello generale direi comunque che c'è da essere soddisfatti della stagione sia considerando come la squadra era messa a dicembre sia considerando comunque che è il rimanno in Serie B del Balza quindi si sì, c'è da essere soddisfatti e da essere felici di quello che abbiamo fatto fino ad ora, siamo la prima squadra di quelle che non vanno ai playoff, sì, è un buon traguardo. Arrivato al Balza con solo 4 punti, avevi un po' la preoccupazione magari che la squadra non fosse in grado di disputare un grande campionato? Sinceramente non me lo sono chiesto, appena sono arrivato ero più concentrato su me stesso, poi sono arrivati gli obiettivi della squadra, comunque ero abbastanza fiducioso, soprattutto dopo aver visto gli arrivi Calaia, Ferrante, Ayman, ovviamente andavano bene, E con il livello si poteva vedere che ce la potevamo fare, non c'era questo dislivello per il quale potevamo abbandonare. Ero abbastanza fiducioso e, e abbiamo raggiunto buoni risultati Siamo soddisfatti Allora noi ringraziamo Fabio per l'intervista che ci ha concesso gli facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la partita di oggi In bocca al lupo Fabio, spack tutto cos e ci vediamo post partita Dopo Eccoci sul parquet del Palazzetto dello Sport di Baricella per raccontarvi quella che sarà la venticinquesima giornata del campionato di Serie B di Futsal. Ultimo incontro in casa, Balza Bordighera. Sì, oggi il Balza ospiterà il Bordighera. Arrivano gli ultimi in classifica che hanno collezionato due soli punti nell'arco del campionato. Vediamo se oggi riusciranno a trene altri. Dall'altra parte, comunque arriva un balza in fiducia, che nell'ultima partita ha trovato finalmente la vittoria. E anche Fabio ha trovato un gol e un assist. Vediamo se oggi continuerà sulla sua striscia positiva. Eh sì, vedremo se riuscirà a continuare sulla sua striscia positiva. Tra l'altro, c'è da ricordare che è il giocatore è che ha fatto più gol nel Balza nelle ultime quattro giornate. Quindi, comunque un traguardo importante. Oggi sicuramente l'avversario. Non è dei più comodi, nonostante il posizionamento in classifica. Perché ricordiamoci anche l'andata che il Bordighera è una squadra molto fisica, una squadra che comunque dava molto fastidio. Il Balsa, se non era il primo tempo, non riuscì neanche a portare a casa il risultato positivo. Era sotto. il vantaggio il Bordighera, sì. E quindi vedremo sì. se oggi il Balsa comunque riuscirà ad imporsi, magari in modo migliore rispetto a come era avvenuto l'andata. Tra l'altro, ricordiamo, come dicevamo anche prima in prepartito con Fabio, al Balsa basterebbe un punto soltanto per ipotecare l'ottavo posto, quindi essere comunque dietro coloro che poi dopo andranno a disputare i playoff. Soddisfazione agrodolce, però un buon bottino ottenuto per i ragazzi di Mr. Velmir Andrec. Cioè considerato che la prima stagione in serie B di futsal. Sì, tra ricordiamo i capocannonieri delle due squadre per il Balsa e ovviamente Robby Conti con 23 gol il 23esimo trovato proprio nell'ultima giornata dall'altra parte Pompeo Serva e Simone Torre entrambi a 8 gol stagionali vediamo se oggi riusciranno a impreziosire il loro bottino sia Pompeo Serva che Simone Torre sono riusciti a raggiungere la loro ottava marcatura in stagione proprio nel match scorso contro il Futsal Prato nella sconfitta per 5 3 fuori casa noi adesso come sempre prepariamoci ad entrare dentro in questa partita andiamo a mettere su apposta attrezzatura e poi assistiamo a balza bordighera tutto pronto in cabina di regia andiamo dunque dentro con la partita è match day in quelli baricella alle due squadre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 Vediamo ad assistere a questa partita molto interessante. Entrambe le squadre non hanno a dire molto a questo campionato. Ormai la classifica sta prendendo forma. Il Balsa probabilmente, in caso di vittoria, terminerà all'ottavo posto. Dall'altra parte, il Bordighera. Ormai è il processo. Ai bolognesi basterebbe un punto per fissare quello che è il proprio posizionamento in classifica. Intanto vediamo le due compagini che mettono piede sul parquet del palazzetto. E noi possiamo andare ad annunciarvi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo. Partiamo dal Balza che schiera Caccavale in porta, davanti a sé, come ultimo Pozzi. Laterale destro, Simone. Laterale sinistro Conti, il capitano è come pivot. Ferrante, dalla parte opposta, invece troviamo Rover in porta, davanti a sé, come ultimo. Enrico Serva, laterale destro bianco, laterale sinistro di Giorno e come pivot Pompeo Serva Adesso ormai è tutto pronto, ultimi esercizi anche per Steve Sul punto di battuta si appresta a battere già Luigi Ferrante per dare il via alla 25esima giornata Del campionato di Serie B di Futsal che avviene ora con il possesso dei giocatori in camisetta nera Seguiamo adesso Fabrizio Simone che va lungo a cercare proprio Ferrante che cerca il dribbling Ai danni proprio di Enrico Serva capisce tutto il numero 21 che poi riparte con la collaborazione di Bianco Adesso il 19 va lunghissimo A Scucchiaiare per Pompeo che cerca di addomesticare questo pallone Esce anche un destro poco pericoloso Per la porta difesa quest'oggi da Steve caccavale Adesso Roby Conti all'indietro per il prof Da questi a Simone carica il destro Alto sopra la traversa Primo squillo per il balza Conti va da Pozzi Ha spazio davanti a sé il numero 9 Che poi suola all'indietro per Conti Da questi a Simone Prova a sprintare il numero 5 guarda il tiro Ancora una volta puntuale rovere Dunque Simone, da questi a Conti, ancora il numero 5, prova a sprintare, capisce tutto, ora Enrico Serva, che prova a ripartire, poi duella un po' in mezzo al traffico, deve gestire questo pallone, cerca di farlo con la collaborazione di Bianco, viene anche attaccato, e adesso primo giallo dell'incontro, subito ai danni di Fabrizio Simone, intervento reputato falloso, 17-41 segna il cronometro, è 0-0, pronto ad andare Enrico, che lascia Pompeo, poi il dialogo tra bianco non è prolifico, capisce tutto Fabrizio Simone che va a pescare il prof! E arriva il gol di Gianluigi Ferrante, un'azione in ripartenza incredibile del balza, non ci ha capito niente il Bordighera che non è riuscito a capitalizzare al meglio quanto avrebbe voluto su uno schema non riuscito, Ferrante non lo centro in stagione. Eh sì, qua il Bordighera non ha sfruttato bene la palla attiva e ha creato un contropiede che in questo caso... Ha portato e gode del vantaggio, bravissimo Simone nella gestione del contropiere. Poi Ferrante deve soltanto appoggiarlo in porta e lo fa comunque bene per quello che vale. L'1-0 del Balsa. 1-0, vantaggio per i padroni di casa. Vedremo quale sarà la reazione ora degli ospiti. Tanto esce ora Fabrizio Simone, ed entra con la 11, Fabio Di Mauro. Dunque torre, capitano, passa e ruota. Da questi è ancora Maccario. Dunque serva, che vuole l'avanzamento del compagno, lo accontenta Maccario, che riceve ora... Prova ad avanzare in conduzione Sempre Maccario che va a sinistra Ora dove trova Torre che fa esplodere il mancino Steve! -O! Attenzione che non è finita Ancora Torre! La palla si perde sul fondo Vicinissimo alla rete Dell'1-1 il Bordighera Sì questa è stata una bella occasione Prova anche Steve perché il tiro comunque non è potente Però è abbastanza preciso Poi rivediamo anche la seconda per pochissimo Maccario non arriva sulla sfera Eh sì sarebbe bastato veramente poco Per deviare questo pallone in porta In ogni caso è andata bene ora al balza Quando sono ormai trascorsi 5 minuti e 20 secondi Possesso ora di Pozzi. Ora la gestione da parte del portiere Rover che con i 4 secondi a disposizione prova a superare la metà campo. Ce la fa, poi va a innescare il numero 3. Maccario, bravo Conti, ripiegamento difensivo. Adesso anche gli applausi da parte di Maccario per il portiere. Buona la trama di gioco di tutto il Bordighera. Sì, molto bravo Rovere perché crea superiorità numerica in questa situazione e chiaramente questa circostanza po avrebbe potuto creare più difficoltà al balza. Adesso Macario va da Grillo, il destro, attenzione la palla rimane lì, capisce tutto, ora Grillo che prova a ripartire con la collaborazione di Fabio che va al sinistro! Rovere! Ma attenzione che non è finita, c'è Mordacci, Vedda! Sventa il pericolo e si rifugia in fallo laterale, ma rivediamo quello che è successo con il mancino di Fabio parato col piede da parte di Rovere. Non troppo potente, molto defilato comunque il tentativo dell'11 del balza. Sì, non era facile concludere bene anche per la pressione di Torre, è stato comunque bravo Fabio, in questo caso ci ha trovato la respinta di un portiere attento. Adesso vediamo molto elegante sempre il numero 11 sul capitano del Bordighera, da questi a Pozzi, ancora Conti, Pozzi cerca una soluzione, Fabio riceve palla, poi imbottigliato in mezzo al traffico viene anche fischiato un fallo, placcato, chiusura a sandwich da parte di Maccario e Torre, dunque calcio di punizione da una mattonella interessante per Robi Conti, sappiamo che lui è uno specialista, intanto anche il 5 tra Fabio e Mordacci, tutto pronto. Va Roby Conti col destro! La palla simile il palo e si perde sul fondo. Uno squillo interessantissimo da parte di Superbike. Rivediamo anche qui. Si è tenuto a bassa Conti, ha cercato una conclusione potente come al suo solito, non ha trovato però la porta. Da lì forse può fare anche un pochettino meglio un giocatore come lui. Ancora Pozzi, che va da Fabio, tamponato nuovamente da il capitano del Bordighera. Non viene segnalato il fallo però. Vediamo Pozzi che cede il pallone a Fusca e si sovrappone. Poi Fusca va a destra dove c'è Fabio Che cerca lo spazio per il destro Di Mancino deviato da Ivan Grillo Facilita l'intervento di Rover che poi prova a far ripartire sempre il 14 La pressione dell'11 del balza su Grillo Poi rinviene anche Mordacci Che riconquista la sfera Fabio Dunque Fusca dentro per Mordacci Tutto solo davanti al portiere Mordacci E arriva il gol del 2-0 Samuel Mordacci Tre passaggi Sesto centro di stagione È un'azione da manuale del futsal questo per il balza Sì molto bravi tutti e tre Bravo Fabio a innescare l'azione Poi Fusca di prima la gira benissimo verso Mordacci Dacia ed è quella la chiave che porta il numero 29 a trovarsi davanti al portiere e non sbaglia e questo non è assolutamente scontato perché è abbastanza rifilato, vediamo che c'è anche un po' il tiro la palla termina dritta nell'angolino e vale il raddoppio per il balsa davvero un bellissimo gol tre passaggi, intanto è uscito ora Fabio ed entra il Caimano Pozzi, ancora Dennis Fusca Mordacci cerca il pallone di ritorno per Fusca, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia arancio per il direttore di gara, ma attenzione ancora Fusca che cerca il pallone dentro per Maizi si rispera il Caimano bella la parata di Rovere adesso vediamo Fusca che va dentro capisce tutto Maccario che prova a ripartire con la collaborazione di Torre che poi c'è dall'indietro per Vedda ancora il 9 dal 4 che cerca di dribblare un po' troppe persone adesso tanta confusione Mordacci prova a mettere un po' di ordine e cerca di farlo con un bello spunto personale ora bravo Samuel Mordacci a far fuori due uomini e portarsi a casa anche un prezioso calcio di punizione Adesso lo vediamo ancora dolorante il numero 29 del balza che fino ad ora ha disputato davvero una bella partita Dunque Ferrante, tutto di prima il Balsa. poi Fusca cerca di impostare con calma Dunque Ferrante, ancora il Caimano, lo stop difettato ma efficace Dunque il 24 per il 2 Cerca l'invenzione ancora una volta per il Caimano, capisce tutto Ora Vedda che prova a ripartire, fallo adesso di Dennis Fusca ai danni di Pompeo Serva e viene anche ammonito Dennis Fusca Insomma cartellino abbastanza facile eh, Anche lui era diffidato quindi salterà l'ultimo incontro Osserviamo il posizionamento di Steve Accovacciato A coprire più specchio possibile E adesso pronto a andare Giuseppe Pulvirenti Che va da Pompeo Serva che si stacca E sigla il nono centro in Serie B Accorcia le distanze, le di mezza più nello specifico Pompeo Serva ha fatto 2-1 Sì molto bravo qui Serva che si districa dalla marcatura E trova... Praticamente a porta vuota il gol che vale del 2 a 1. Sicuramente, non pensa per tante colpe in questa situazione, ma più la marcatura, forse sì, di, di Simone. Comunque troppo libero, troppo da solo serva. E adesso è tutta riaperta la partita, dunque, Fusca, va da Ferrante, ancora il numero 24. Cerca lo spazio per il destro. Deviato! Traversa e ora Conti, che vada Ferrante, ancora superbike. Prova a partire sempre il numero 7 che poi si va a impelagare un po' in mezzo al traffico Buona la pressione di Pompeo Ma se la cava Il numero 7 del balza Dunque Ferrante prova a sprintare Ancora Ferrante cerca lo spazio per il destro La palla dentro Jacopo Tramontana efficace, ma adesso seguiamo la rimessa in gioco del Bordighera con Torre che va da Enrico Serva, uno sguardo davanti a sé da parte del numero 21 che cerca una soluzione porta poi la palla con la sua, va a premiare Tramontana, ma capisce tutto Conte che sradica il pallone dei piedi, da questi a Maizil che mano, dunque Ferrante ancora per Conti il numero di Conti su Tramontana, tunnel e poi una mano nel taschino Ammunizione per il Bordighera la seconda per gli ospiti Jacopo Andrea Tramontana finisce nell'elenco dei cattivi. Adesso seguiamo il chemano. Che va da Ferrante. Ancora il chemano. Dunque Conti. Che cerca e trova Andrea Simone. Sfida Tramontana. Lo fa fuori secco. Simone! Il mancino. E la parata incredibile di Rovere, ecco ora il cambio Esce Ayman Maizi. entra Fabio Di Mauro Sì, buona l'iniziativa prima da parte di Simone uh, Non so se effettivamente abbia parato il portiere Oppure la conclusione sia finita sulla traversa No, c'è stato Adesso vediamo caso. il sinistro di Fabio Serva, e poi la palla rimane lì, attenzione Bianco, toglie le castagne dal fuoco Prima Sifre sì, avrebbe dovuto toccare Rovere, rivediamo ora dal replay Eh sì, bella la parata Infatti poi lo vediamo anche dolorante Alla manona destra, e poi il secondo Tentativo da parte di Fabio Questa volta... Respinto dalla retroguardia avversaria Si è strozzato un po' il tiro Fabio l'abbiamo visto calciare molte volte Durante quest'anno in questo tipo di occasioni Con la palla che arriva da, dal corner O comunque lì vicino Adesso sul punto di battuta pronto Il prof Gianluigi Ferrante Che carica il destro Va dentro da Fabrizio Simone Il magino. il palo La palla rimane lì Attenzione Conti È ancora viva Poi Fabio fallo Di Luca Bianco e Adesso attenzione perché ci sarà il tiro libero Vorrebbero il cartellino giallo I giocatori della panchina del Balsa. E anche coloro che sono in tribuna qui con noi. Aspetta solo il fischio. Parte ora Roby Conti! E arriva il gol! 24 centro in stagione. 23 in Serie B. Adesso l'abbraccio di tutta la squadra. Il balzo è più 2. Realizzazione perfetta da parte di Roby Conti che ha chiuso il tiro. Potente, angolato. Forse tocca anche il palo. La palla termina dentro e vale il 3-1. È uno specialista Conti. Sappiamo della sua potenza di tiro in questo caso. Lo dimostra. Bellissima conclusione. Insomma, sappiamo... La potenza del tiro che ha, E in questo caso l'ha dimostrata tutta, ancora poi Ivan Grillo, di giorno, attenzione capisce tutto, ora il Balsa con Fabrizio Simone che prova a ripartire, cerca di giocare la palla dentro a Fabio, E adesso attenzione Fabrizio Simone che va proprio da Fabio, cerca lo spazio per il sinistro, Fabio gioca al centro, respinge torre, poi Bianco prova a ripartire, adesso l'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore del balza secondo il direttore di gara, dunque rimesso in gioco per gli orange. Riparte il board di guerra. attenzione capisce tutto Conti, bello il numero di Conti e poi Rabona ha cercato davvero il golasso quest'oggi Roby Conti per la sua doppietta personale, bella la giocata di Roby Conti Superbike ma adesso seguiamo il mancino da parte di Torre, la palla rimane lì poi allontana Fabio. Da questi a Ferrante, 8 secondi al termine di questo primo tempo, Ferrante cerca di lottare, si va a riprendere il pallone ancora a Torre che va da Bianco, Bianco contro Fabio, lo sfida in uno contro uno il 19 che poi va dentro da Grillo che cerca la palla di ritorno per Bianco, vorrebbe il fallo, tutto il bordighera. ma il direttore di gara dice che non c'è più tempo, finisce ora la prima frazione di gioco che si conclude sul punteggio di 3-1 per il Balza. Sì, bel primo tempo da parte del Balza che ha gestito anche bene gli ultimi 8 minuti con i 5 falli e poi alla fine ha trovato il gol con Robby Conti nel tiro libero. Bravo anche Fabio col inquadrato che si è procurato lui comunque l'occasione del tiro libero che Balza 3-1. Eccoci al termine dei primi 20 minuti di gioco. Il risultato dice balza 3, bordighera 1. Una bella partita. Peccato perché il balza avrebbe potuto fare qualcosina in più. Una partita, sicuramente molto maschia, molto fisica, in cui la prerogativa sembra quasi in calcio greco-romano più che calcio a 5. però sicuramente una partita gradevole sotto il punto di vista visivo. Sì, effettivamente ci sono stati tanti falli. Fu così anche l'andata. Ci furono, se sbaglio, 5 tiri liberi di cui il balza ne sbagliò 3. Oggi, invece, ne è bastato uno per portarsi sul 3-1. Continua realizzato. E tra l'altro, comunque, posso dire anche alla campo che ho visto che veramente è stato chiesto proprio dal capitano a Fabio di tirare questo tiro libero. Fabio ha detto, no, vai pure tu. Tirato e chiaramente ha fatto bene, quindi sappiamo delle qualità del suo tiro. E l'ho dimostrato con la rete del 3-1 Sicuramente molto buona la prestazione anche da parte del numero 11 del Balzo. Peccato perché in qualche frangente lo avrebbero potuto servire. Però come reputi la prestazione di Fabio, andiamo in chiusura. Sì, a me Fabio è piaciuto. Ha fatto un buon primo tempo. Penso che comunque stiendo come si è integrato nel gioco. Anche il secondo gol. Alla fine arriva da un suo bel passaggio in profondità. Non ha fatto l'assist Però comunque non ha ancora inciso sull'esito con un gol. Però non si può dire che stia giocando male, come hai detto te. Poi si è procurato il tiro libero del momentaneo 3-1. Vediamo quindi se il risultato del secondo tempo cambierà. Noi andiamo dentro. Con il secondo tempo. Eccoci dunque nei secondi 20 minuti di gioco vedremo quale sarà l'epilogo di questa sfida dopo il vantaggio per tre reti a 1 maturato nel primo tempo adesso vediamo Pompeo Serva che gioca all'indietro questo primo pallone sempre per il capitano adesso si sistema il bordighera col possesso di Pulvirenti che cerca la verticale capisce tutto Pozzi che va ora da Ferrante non ha lo spazio per caricare il destro adesso rimessa in gioco per il bordighera dunque Ferrante l'imbucata per Mordacci si va a riprendere la palla con prepotenza torre poi finisce ancora una volta a terra Mordacci anche oggi ha ricevuto sicuramente la buona dose di falli incassati. Si sta giocando una buona partita Mordacci in questo momento, ha anche realizzato il gol del 2-0, però comunque si è preso anche diversi falli, un giocatore che sta crescendo anche lui nelle ultime giornate. Intanto abbiamo visto poco fa inquadrato anche Noè Bulgarelli, classe 2007, pronto a fare il suo esordio in campo dopo aver giocato 4 secondi in quel di Vigor E ma attenzione Mordacci che si va a riprendere il pallone va al destro, il palo! Samuel Mordacci e adesso rimessa affidati i piedi di Maccario che va dal capitano. Si guarda in avanti il numero 4 del Bordighera che cerca una soluzione. Trova la solita assistenza di Maccario da questi a Pulvirenti che cerca l'imbucata con questa bella trivella per Pompeo Serva, buca l'intervento Ferrante, attenzione Serva che va da Torre fa partire il destro. Steve Cacavalli dice presente ancora una volta e può ripartire ora ancora una volta il balza con Ferrante che cerca l'imbucata per Mordacci capisce tutto ancora una volta Torre che prova a ripartire sempre con Pompeo Serva che cerca il pallone dentro per Pulvirenti la palla rimane lì Maccario, Mordacci devia sporca e poi Ferrante allontana e ancora Torre, rimessa in gioco ora in favore del Balsa. E vediamo ora Maccario che va indietro da Enrico Serva Che cerca il pallone profondissimo Dove però non c'è nessuno Se non le manone di Steve Caccavale che controlla e fa ripartire Ora prontamente i suoi Con questo passaggio in verticale per Ferrante Il numero di Ferrante che va dentro da noi Attenzione la palla rimane lì Rositano L'invenzione del Prof stava producendo un'occasione sicuramente importante, ma sventata ora da Rositano, ma attenzione ancora il Prof che prova ad avanzare, gioca dentro per Bulgarelli! Che si divora! La rete del 4-1, vicinissimo al gol! Il poker per il Balza. Eh sì, in questo caso ancora una volta bravissimo Ferrante e penso che in questo caso non abbia pesato molto l'occasione, sapeva anche lui che sarebbe stato pesantissimo un primo gol in serie B di Fuzza per un classe 2007, non è riuscito a concretizzare. Vediamo se ne capiteranno altre comunque per il giocatore è molto giovane Vediamo Pozzi che va da Ferrante Da questi a Conti Che sfida è uno contro uno Serva Ancora Conti Cerca di ritagliarsi Lo spazio per il sinistro Non ci riesce Poi ancora Enrico Serva Prova a ripartire Molto buono il lavoro del 21 Che cerca di tramutare l'azione Da difensiva offensiva Poi di giorno Va dentro da Ivan Grillo il tapin del 14 Sull'assist al bacio del 2006 Settimo centro di stagione E adesso il Bordighera torna a meno uno Intanto esce proprio il prof ed entra Fabio Di Mauro E adesso rimesso in gioco per Vedda Che va all'indietro da Enrico Serva Cerca la verticale, sporca il pallone Conti, Dunque Fabio, Fusca, ancora il numero 11 in possesso Cerca la verticale per il Caimano Aggredito dalla pressione di Vedda Resiste agli attacchi del numero 9 avversario Dunque Fusca, ancora dentro da Fabio Buon lavoro su di giorno, Fabio sguscia via Ancora Fabio, dentro per Robiconti Superbike e arriva il gol Del 4 a 1 inventa Fabio Dopo Fuccecchio arriva il secondo assist Di fila e arriva anche la venticinquesima Gioia in questa stagione per Roberto Conti Sì bravissimo Fabio nella gestione di questo pallone Perché prima di ricevere fa un ottimo Contromovimento poi protegge il pallone da di giorno E si crea lo spazio dopo essersi forse Anche un po' incartato con il pallone però Lo gestisce poi benissimo anche con la suola Rivediamo qui tutto da replay molto bravo Ecco qui poi la palla in verticale per Conti Che insacca il gol del 4 a 1 Bellissimo lavoro tra i due, bellissimo tandem d'attacco, un Fabio che sta sicuramente crescendo e sta comunque dando il suo contributo alla causa balza in maniera esponenziale, Conti riceve ora dal Caimano che va dentro per Fabio, attacca Tramontana, il numero di Fabio su Tramontana che vede la porta e trova il gol, il quarto centro in stagione, è un golasso quello di Fabio Di Mauro, un gol incredibile, tunnel e apre ed è 5-2. Gol strepitoso da parte di Fabio che è bravissimo Perché è una situazione molto difficile Di spalle alla porta Di spalle verso il campo Trova il tunnel Una situazione praticamente impensabile E poi è bravissimo nella realizzazione Ma rivediamo tutto Prima come protegge il pallone Se ne va sull'esterno Eccolo il tunnel con la sua alla sinistra Giocata pazzesca questa E poi da una posizione comunque defilata Conclude benissimo a fil di palo Potente, preciso, 5 a 2 Eh si, sì, tocca quasi il palo interno È davvero un gol incredibile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 All'altezza della caviglia destra E ora Vedda cerca il pallone dentro per Pompeo Serva La palla rimane lì Fabio molto bene Anche in fase difensiva anche da ultimo Davvero sta facendo Faville il numero 11 del balza quest'oggi Ma seguiamo ancora Vedda che va da Pompeo Serva Fabio lascia scorrere Non ci arriva il numero 10 del bordiera Rimesso in gioco in favore del balza Sì bella partita da parte di Fabio Che comunque adesso esce E può essere soddisfatto Vediamo anche i sorrisi in panchina per quello che ha fatto il 5 con di Bitonto e c'è da dire che comunque quel che ha fatto Fabio quest'anno sono stati un po' tutti belli anche magari con bellezze differenti abbiamo visto segnali di destro di sinistro giocatore che, chiaramente in crescita manca di testa ma adesso seguiamo il destro di Pompeo Serva alto sopra la traversa prova ora Tramontana che va da Luca Bianco Fabrizio Simone forse con un braccio e così anche secondo il direttore di gara dunque calcio di punizione per il Bordighera. tutto pronto per questo calcio di punizione con Pompeo Serva che revoca la distanza poi vada Bianco che torna dal 10 capisce tutto Dennis Fusca che prova a sprintare la palla si perde lunga poi buona la lettura di Positano che vada Enrico Serva che fa fuori Mordacci ma capisce tutto Fusca duro sul 21 del Bordighera. poi Samuel Mordacci gli si spalanca la porta e gli si presenta anche il settimo centro in serie di Futsal per Samuel Mordacci che ci ha preso gusto anche lui in fiducia e anche lui trova un gol importante che probabilmente chiude la partita Sì, bravi Mordacci, in questa circostanza, che, comunque riesce a trovare il gol importante, perché sia, sì, comunque il 6 a 2 chiude il match, come dicevi te, Ma poi è bravo perché è cinico, come anche in occasione del primo gol, è sempre molto bravo, molto freddo davanti al portiere, e anche in questo caso riesce a batterlo con i gol del 6 a 2. Adesso diventa durissima per il Bordighero Una montagna da scalare. Adesso seguiamo ancora Pulvirenti che va da Enrico. Serva duro, deciso. Ivan Pozzi, che viene ora espulso! Attenzione, cartellino rosso per Ivan Pozzi, tra l'altro rosso diretto, e adesso davvero i protagonisti di questo incontro diventano i direttori di gara, con scelte sicuramente dure, ma vediamo anche ora dal replay quello che è successo, beh sicuramente duro l'intervento di Ivan Pozzi che prende sia la palla che la gamba, però cartellino rosso davvero importante. Un po' stupiti anche in panchina di questa decisione. Forse entra anche un po' con i piedi alto. Però, secondo me, non era un intervento così duro da espulsione. Ivan Grillo che va da Maccario. Da questi a Rovere. Ancora Maccario. Sempre in possesso il numero 3. Che va a servire ora a destra a Luca Bianco. Da questi a Rovere. Uno sguardo al centro. Poi la solata all'indietro per Luca Bianco. Si sovrappone Rovere. Maccario decide di andare sempre da Luca Bianco. Che guarda davanti a sé. Il portiere in movimento. Attenzione. Rischia tantissimo. Ferrante sciupa malamente. Vediamo ora ancora una volta la ripartenza di Tramontana che vada Maccario, il destro del numero 3 palla a lato, tutto sotto controllo per il numero 13 il Bazz. adesso intanto vediamo il cambio entra Dennis Fusca, ed esce Samuel Mordacci, atteggiamento più difensivo ora quando mancano ormai 30 secondi di gioco al termine dell'inferiorità numerica vediamo il buon lavoro da parte di Gianluigi Ferrante, il prof, che poi Perde la sfera, o meglio, la riconquista il bordighiera Sempre con Maccario che fa esplodere il destro Ancora si fa trovare pronto Sticca a cavale, poi un fallo forse su Enrico Serva Che finisce giù Ma l'arbitro fa proseguire Vediamo Ivan Grillo per la torre che mette fuori Seguiamo Ferrante, errore di misura Conte avrebbe voluto chiamare in caso anche il portiere, glielo dice al 24, ma adesso... Palla in movimento! Tanta tanta confusione, è entrato ora Fabio, è finita! L'inferiorità numerica non capitalizzata al meglio da parte degli ospiti. Adesso vediamo Rositano, lancio lungo, capisce tutto, Ferrante una volta, poi due volte! Attenzione Ferrante! Qui vicinissimo alla rete del KO, il prof! Può riprendere il gioco col possesso del Bordighera, e ancora una volta... Enrico Serva capisce tutto Fabio, oh, ottimo ancora il lavoro del numero 11 che ora con eleganza sta disegnando Futsal. e va dentro poi da Conti, si va a riprendere la sfera però ancora una volta il capitano del Bordighera, rivediamo intanto la bella giocata da parte di Fabio, oggi davvero in gran spolvero un crescendo di prestazioni da parte del numero 11 importante. Adesso, vediamo il destro. Attenzione dalla parte opposta. Subito lo squillo di Ivan Grillo. Su palla lunga, lunghissima. Nella terra di nessuno. Capisce tutto. Andrea Simone che scorta il pallone in direzione Stica a cavale. Che va lunghissimo dal prof. Il prof la girata la volle. Ancora una volta, una giocata che abbiamo visto anche a Fucecchio Buono l'asse, stica a cavale Gianluigi Ferrante, ed ora angolo Affidato ad Enrico Serra, che va a pescare all'indietro Ivan Grillo, che colpisce sulla schiena a torre Fabio può ripartire, e lo fa bene E 2 contro 0, la solata di Fabio, per Andrea Simone E arriva il gol del 7 a 2, arriva ora il gol del K.O. Secondo centro, in Serie B di futsal Anche per il fratello di Fabrizio, Andrea Simone Che troppo, Atlante Grosseto colpisce ancora Ma che ripartenza di Fabio Di Mauro Può ripartire ora Steve, che va a innescare Fabio L'intervento, e il fallaccio è da anni di, di Fabio non secondo il direttore di gara ma adesso seguiamo Vedda! Noah Bulgarelli interviene e attenzione cartellino rosso anche per Noah Bulgarelli e, e qui davvero diventa quasi incommentabile si pensa che comunque l'arbitro in questo caso abbia tenuto contro, contro anche del primo cartellino giallo di Noah ah, abbia estratto il cartellino rosso soltanto per, eh no, Noah, eh per fare perché. prima in teoria no non puoi perché così sono due giornate quindi neanche somma di ammunizioni bensì rosso diretto sì comunque il fallo non era particolarmente cattivo Secondo me ha beccato un po' tutto Forse ha toccato sia un po' il pallone che la gamba. Però anche in questo caso è difficile anche dare giallo diretto Diciamo siamo sempre abbastanza sportivi e onesti Però in questo caso davvero è polemica Si infiammano le due panchine Si infiamma l'ambiente per una partita che apparentemente non può valere niente E adesso guardiamo Torre che va da serva da questi A rovere ancora serva che va a servire ancora a rovere Cerca lo spazio per il destro. Sticca a cavale. Che poi cerca di calciare subito in porta. Attenzione la porta è libera. Steve! La palla si perde sul fondo. Vicinissimo però qui. La ripartenza sempre del prof che cerca l'imbucata per Andrea Simone. Attenzione capisce tutto tramontana che va da Pompeo Serva. Serva dribleggia in mezzo al traffico. Va dentro ora la torre che va a destro. La parata con la spalla destra da parte di Andrea Simone. Rivediamo quello che è successo qui dal replay. Si rivediamo soprattutto su come l'ha presa eh, Simone. So, sarebbe da ridere anche meglio in questo caso Palla comunque finisce sul palo E questa sicuramente è una grande occasione per il Bordighera Adesso seguiamo Rovere che va da Tramontana Da questi a Pompeo Serva Che va dentro da Enrico Serva La palla rimane lì, attenzione ancora Tramontana E poi arriva il gol di Torre Che fa 7 a 3 O nono centro in Serie B di Futsal Per Simone Torre Sticca cavale, tutto sotto controllo Quando mancano ormai 5 secondi di gioco al termine di questa sfida Vediamo il Caimano che cerca di gestire Si trascina la palla fuori Seguiamo ora Torre che va all'indietro da rovere, ma l'arbitro fischia. È game over al palazzetto dello sport di Baricella. Si conclude così la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Balza 7, Bordighera 3. Eccoci dunque nel post partita di Balza Bordighera. Il punteggio finale dice 7 a 3 per i padroni di casa. Una partita bellissima. Un Fabio ancora in grande spolvero. Dopo Cecchio è riuscito a colpire con un altro gol, un golasso, e poi è riuscito a fornire anche due assist. Oltre al tiro libero procurato e poi trasformato da Roby Conti. Insomma, grande balza, grande Fabio. Sì abbiamo visto sicuramente una bella partita. Anche il Bordighera non penso abbia fatto una brutta partita, ha giocato comunque. Discretamente bene, poi il Balsa comunque si è dimostrato un avversario di valore in questo caso e ha vinto la partita meritatamente. Abbiamo visto, sì, chiaramente un Fabio in grandissima forma. Due assist, tra l'altro, due assist anche molto belli per concretizzare quello che è l'ottavo posto in classifica. Allora io, Fren, non aggiungerei null'altro perché oggi gli ospiti da andare a sentire sono veramente tanti. Oltre a un super Fabio, quindi andiamo da loro. Andiamo, eccoci quindi con Fabio. Appena conclusa la partita, oggi è stato uno dei protagonisti della partita con due assist e un gol. Parlaci un po' di come le vi state nel campo, Sì, la partita è andata bene, dovevamo vincere, l'abbiamo fatto, sono felice di questo. Riguardo la prestazione personale, penso di aver sbagliato un po' troppo. Magari avevo troppa frenesia. Però a livello generale, cioè, sono molto contento dei due assist e del gol, sì. soprattutto di aver vinto. Sì, raccontaci anche un po' il tuo gol, E quanto è stato bello anche dalla tua prospettiva, perché onestamente è stato il gol più bello che ho visto quest'anno in Serie B. Te cosa ne pensi? Grazie, sono molto felice del gol perché pensavo di averla persa la palla. Era praticamente un'ultima spiaggia a fare quel tocco mm. indietro per far tunnel. E sono felice che sia riuscito perché altrimenti avrei perso palla. E quindi sono ancora più felice di aver fatto il gol così. Sei anche felice della tua prima munizione in Serie B di futsal? Ora un po' anche di quella, no? Ah, meglio non parlare della munizione perché <ride> direi cose brutte. Quindi... <ride> no, no. Cioè, Diciamo che parlavano molto spesso. Ogni volta che cadevo mi dicevano rialzati, non, non ti ho fatto niente, non cadere, non dire niente. Così. Diciamo che stuzzicavano molto, però il loro modo di giocare, ovviamente. Tornando indietro nel tempo con l'occasione del tiro libero, abbiamo visto che ti la sei curata anche lì molto bene. E poi continuato da te ti ha chiesto se volessi tirarlo tu. Sì. Diciamo che eravamo sul 2 1, mi sono fidato più di Roby Conti che anche al momento vedo che li tira li tira molto bene. Quindi ho preferito lasciare a lui. Mi sentivo che segnava. Quindi adesso possiamo proseguire con le interviste. Ci sono un po' di ragazzi oggi da sentire perché c'è praticamente tutto il balsa. Andiamo a sentirli. Eccoci qui! Quindi nel post partita siamo con un po' di ragazzi, con tutti i ragazzi del balza praticamente, però abbiamo deciso soltanto di portarvi più intelligente secondo loro e quindi Emanuele Fogli per noi. Ehi. Ciao a tutti ragazzi. ciao, ciao. Allora Emanuele. Vale, Voi, Te oggi non hai giocato, però comunque, dalla tribuna, com'è che hai visto questa partita? Eh, diciamo è stata una partita un po' scomoda. Gli arbitri non ci hanno proprio aiutato. Insomma, così un bel primo tempo, il secondo è dato un po' troppo. Fra rossi, gialli, eccetera. Però è stata una bella partita. Fabio ha fatto un gran gol, tra l'altro. Sì. Ricordiamo: tunnel, gol in angolino. Ma quanto lo vogliamo bene, questo ragazzo Prima ha fatto l'assist, rubandosi la palla di mano da Trante Grosseto e passandola a Fabio. E poi ricorda anche Go, cioè, da ammirare. Detto questo, io andrei a sentire anche il portiere più forte della serie B di futsal. Che oggi, finalmente, ragazzi, oh, ha trovato minutaggio. Ce l'avete chiesto nei sì, sì, sì. Ma quando no. gioca? No! Che portare le pizze. Innanzitutto, complimenti perché grazie. al di là di tutto hai fatto delle parate bellissime. Secondo il mio punto di vista, e oggi è anche Concesso l'opportunità ai tuoi fan di vederti sul web <ride> attraverso delle parate spettacolari. La partita devo dire che all'inizio è stata un po' più difficile di quanto ci aspettassimo. Perché comunque è diventata dura, maschia, uh, E eh, Abbiamo un po' subito. Poi, grazie eh. ai nostri ragazzi e all'impegno che ci mettiamo, al loro talento e tutto quanto, abbiamo dimostrato di essere superiori sul piano del gioco. Siamo riusciti a reggere in fase difensiva anche due inferiorità numeriche, 5 contro 3, che è molto buono. Piano collettivo la partita comunque è stata molto positiva io adesso andrei a sentire anche il prof uno dei giocatori più importanti nell'ultima partita e anche oggi era del suo contributo io ricorderei che all'andata hai dato comunque un grande segno pacifico, rubasti il gol a Robiconti e poi dopo un facesti un gesto di sì. un'altezza ah, intellettuale siamo importante siamo... Un bel gesto Siamo bel di diventati gesto. famosi per quello siamo diventati famosi all'andata, no all'andata una delle mie peggior partite credo Che mano dice anche questa eh, sì. ci sa, si fa quel che si può come ha ricordato il buon eh, Emanuele Fogli Siamo arrivati al termine di questa fantastica stagione, abbiamo avuto degli alti e dei bassi, qualche partita in più forse avremmo potuto vincerlo Qualche rammarico su qualche punto lasciato per strada però. Però. Questo è quello che ne è uscito fuori da questa stagione Siamo primi tra le neopromosse Siamo primi tra le neopromosse eh, I quindi... playoff erano meglio, però sì. vabbè, è andata eh. così Ci rifacciamo magari l'anno prossimo E adesso andrei a sentire colui che si nasconde Ovvero Denis Fusca, colui che ha propizzato l'assist Doppio assist oggi Complimenti perché oggi hai fatto due assist Denis Fusca che sta crescendo anche in seguito alle ultime restazioni Dove ha avuto qualche acciacco fisico Ma come hai visto la partita in generale eh, Io della partita non penso nulla perché è stata vergogna è stata una partita brutta per gli episodi E sono contento dei due assist e del gol di Fabio Adesso io andrei a sentire Capitan Gamberini Che si andrà a prendere la fascia il prossimo anno Ciao a tutti, grazie Sto tornando, sto tornando. Sei arrivato sembravi Trump tipo. Sei entrato? Con... Sì, sì, ormai mi sono abituato a questo ruolo qua ah. Dirigenziale Però dai, l'anno prossimo ritornerai comunque in pianta stabile in squadra Ti riprenderai la fascia, come avevi detto contro l'Olimpia Regium Che ora è fidato temporaneamente a Conti eh, e... Non per mia scelta, però sì, sì ah, sì. sì. Ma... Okay, okay. È più importante tornare, diciamo che il discorso certo. fascia Speravo magari di fare qualcosina negli ultimi allenamenti ma siamo un po' indietro Poi meglio non rischiare Visto che nessuno ci corre dietro Ti potremmo vedere la prossima partita Anche per qualche spicciolo di partita Vista comunque le tante ah, visto, visto tutte le espulsioni Magari due minuti Posso anche farli Però no dai Vediamo Non penso Massimo vi vedete in panchina Così a sostenere i ragazzi Invece che dalla tribuna Dalla panchina Adesso andiamo a sentire Il Caimano Uno dei giocatori più forti del balsa Ho messo un video su TikTok dove si è paragonato a Ronaldinho, ragazzi. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Se non l'avete visto, eliminate TikTok. Il giocatore Ronaldinho credo che abbia fatto meglio di Ronaldinho. È che nel di match verde? di andata contro il Bordighera. Comunque, oggi l'avversario non era del nostro livello, però no, nei 3 contro 3 ho fatto le... meglio di oggi. Però, sai, con la pubalgia è più difficile giocare. Comunque, oggi, secondo, secondo me, siamo andati abbastanza bene. Mi sa anche un po' di situazione. Un po' così. Però e siamo felici dalla squadra, dai. Gigi Caccavale e Alessandro Poggio. Li chiamerei in tandem. Due personaggi che ci hanno accompagnato nell'arco di questa stagione. Eh, sicuramente. Bella prestazione quest'oggi, una bella squadra in generale dove ci siamo divertiti, infatti vi porgiamo il nostro grazie per la stagione che ci avete dato l'opportunità di fare assieme a voi. Come è stata per voi la partita e com'è stata per voi questa stagione? Partiamo con Gigi. Allora, intanto vi ringraziamo noi a voi perché ci avete dato una grossa opportunità, una visibilità enorme e quindi come squadra per noi fa tanto. Per quanto riguarda la partita io l'ho vista proprio bene, i ragazzi si sono veramente impegnati tantissimo, hanno dato il massimo, hanno lottato su ogni palla e poi dopo ho visto Fabio in gran spolvero, tanta roba. Andiamo a sentire anche quello che è il parere di Alessandro Poggi invece. Dici un po' la tua, in veste di direttore sportivo come hai visto questa stagione? Devo dire che sono molto contento, 30 punti li abbiamo fatti, poi c'è manca ancora una partita, quindi come squadra abbiamo promossa, sono molto soddisfatto. Tra l'altro si è ipotecato l'ottavo posto quest'oggi, esatto, diciamolo, sì. che comunque è un traguardo importante per il balzo Era il nostro obiettivo, l'abbiamo raggiunto oggi, siamo molto contenti di questo. prossimo anno hai già in mente qualche colpo da fare per la squadra? Ci stiamo lavorando. Volevo solo menzionare che il nostro Andri 17. Ieri sera ha vinto il campionato 20 regionale 20 contro l'Olimpia Reggio e yeah. quindi volevo fare i complimenti ai ragazzi dell'Andre 17. E a tutto lo staff per l'ottimo risultato ottenuto, ci uniamo ai complimenti di Ale Poggi. Facciamo anche noi i nostri complimenti per l'Under 17 che ha ottenuto un traguardo storico nel balsa. E allora, noi adesso possiamo andare in chiusura e chiamiamo dentro anche altri ragazzi che sono stati i protagonisti nella partita di oggi. Venite pure, tutti quanti E fatti vedere Eeeh. davanti alla nostra telecamera. Fabio si inventizza fra i nostri fan, però c'è da dire che voi comunque avete influito moltissimo anche nel suo gol. Probabilmente, Fabio ci ha detto anche che ha sentito un consiglio sì, da parte Manu. Di, di Manu. Che cos'è che ha detto, Manu? Fabio eh, mi aspetta un tuo gol e appena l'ho detto l'ha fatto. E niente, noi adesso possiamo tranquillamente dare in chiusura vi ricordiamo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina mi raccomando mettete tantissimi mi piace e siamo quasi a 100.000 iscritti sapete cosa fare iscrivetevi al canale raggiungiamo questo traguardo incredibile iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti quindi ragazzi dobbiamo iscrivervi